Sabrina Ghio ha rinunciato all'isola dei famosi? La prova è il motivo. Isola dei famosi, Sabrina Ghio non ci sarà. L'ultima decisione dell'extronista di uomini e donne. Sabrina Ghio è uno dei primi nomi spuntati tra i papabili nuovi naufraghi dell'isola dei famosi. La sua presenza era ormai super confermata, o quasi. D'altronde, la diretta interessata rivelò che avrebbe potuto prendere parte al reality show, anche se c'era ancora un ma da risolvere. In ogni caso, ad oggi le cose potrebbero essere cambiate. L'ex tronista di Uomini e Donne forse non è più parte integrante del cast in partenza per l'Honduras. Se nel corso di questi ultimi giorni sono stati ufficializzati alcuni nomi, tra cui quello di Rosa Perrotta, lo stesso non vale per la bellissima ex ballerina. A farci credere che la donna possa essersi tirata indietro è un post apparso sul profilo Instagram della diretta interessata. Sabrina Dio non parte più per l'isola dei famosi? Le ultime news sull'extronista. Sabrina Gio ha trascorso alcuni giorni di vacanza in Messico con alcuni dei suoi amici, restando così lontana dalla sua amatissima figlia, Penelope. L'ex tronista di Uomini e Donne è rientrata in Italia da pochissimo tempo e sta cercando di recuperare il tempo perso con la sua piccolina. In una storia pubblicata pochissime ore fa. La Ghiu pare abbia voluto avvertire i fan di una sua presunta rinuncia. Sta forse parlando dell'Isola dei Famosi? Il fatto che il suo nome non sia ancora stato confermato rende l'ipotesi di un suo ritiro sempre più possibile. Isola dei Famosi, gli ultimi dettagli sulla presenza di Sbarina Ghio. Oggi sono andata al cinema con Penelope a vedere Coco, entrando fatto questa foto e ho sorriso, pensando che forse l'amore eterno esiste davvero. A volte un cartone può farti riflettere e spesso per amore, per tua figlia, per la tua famiglia devi fare tante rinunce mettendo da parte le tue ambizioni, mettendo da parte te stessa e quelli che sono i tuoi sogni e progetti. Lo fai senza avere rimpianti o rimorsi. Ma alla fine devi prendere delle decisioni giuste o sbagliate che siano per il bene degli altri. Per gli altri. Che Sabrina abbia forse voluto dire di non voler più partecipare all'isola per stare al fianco dei suoi cari, in primis sua figlia. Staremo a vedere.